Salve a tutti, questo è un video di ringraziamento per la millesima iscrizione che è arrivata qualche giorno fa. Eh, sono veramente molto grata per il vostro interesse e volevo ringraziare eh, tutti, veramente tutti, per, ehm, per essere passati di qua e aver voluto lasciare un segno del vostro apprezzamento. In questo video, come vedete, sono presente nelle mie due identità, l'identità reale e l'identità virtuale, perché una grande parte di quello che è eh, i miei hobby, i miei interessi, eh, la mia creatività e anche il mio modo di insegnare, di imparare si svolgono nei mondi virtuali. Allora solo una parola per dire dove mi trovo in questo bellissimo setting che voi vedete. Mm, sono al, in una regione Open openSIM del mondo craft che si chiama Ebla ed è, è stato messo a disposizione di una meravigliosa artista e, e ispiratrice di altri artisti che si chiama Rosanna Galvani e eh, che sono felice di conoscere. E, I mondi virtuali sono dei mondi dove le persone possono esprimere una grandissima creatività che va oltre... Oltre a qualsiasi limite si intende, eh, i limiti dei posti nel mondo reale dalle frontiere, dall'età, dalle malattie, eh, dal genere: tanti limiti che consciamente o inconsciamente segnano il nostro fare nel mondo reale. Eh, e qui quindi c'è una libertà di espressione che nel mondo reale è impossibile naturalmente questo non significa che il mondo reale eh, non abbia importanza e significato il mondo reale è il nostro primo mondo è il mondo dove noi ci sviluppiamo impariamo sbagliamo rimediamo cresciamo e amiamo i nostri simili quindi il, il mondo virtuale è solo un altro modo per, per esprimere la, quella pianezza che è, è l'essere umano in tutti i suoi aspetti. Per celebrare mille, queste mille iscrizioni eh, ho deciso di dedicare una settimana alla, alla mia nuova scoperta, alla mia nuova palestra che è Mozilla Hubs che è una piattaforma che sto usando sempre di più con i miei allievi e che penso se la piattaforma continuerà a esistere perché il mondo, i mondi virtuali sono assai fuggevoli e impermanenti, ma insomma speriamo che continui a esistere e allora eh, vorrei condividere quello che sto imparando anche con tutti voi. E, e quindi da domani partirà la settimana di Mozilla Hubs con un brevissimo video, un appello per sette giorni. Grazie ancora a tutti quanti, e ci rivedremo qui.